Benvenuti ad una nuova puntata di IF News, l'appuntamento settimanale che fa il punto su quelle che sono state le principali novità relative al mondo del fisco e del lavoro della settimana che sta per concludersi e butta poi un'occhiata su quelle che potranno essere le novità appunto della settimana che si appresta ad iniziare. I temi che hanno caratterizzato questa settimana sono principalmente tre, la tregua fiscale, il super bonus e il bonus bollette. Partiamo subito dalla tregua fiscale 2023, dalle irregolarità formali alla rottamazione quater, la circolare con i chiarimenti, il punto è nell'articolo di Rosi Delia che eh, riguarda la circolare numero 6 del 20 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate che raccoglie una serie di chiarimenti utili a definire più nel dettaglio il campo di applicazione delle agevolazioni dalla sanatoria delle irregolarità formali alla rottamazione quater. Sono state fornite nuove delucidazioni in merito alle misure che rientrano nella tregua fiscale, da appunto dalla sanatoria delle irregolarità formali in cui rientrano anche le fatture elettroniche oltre i termini ma eh, incluse nella liquidazione IVA alla rottamazione 4 che può essere richiesta anche per i carichi che riguardano solo le eh, sanzioni si avvicinano le prime scadenze da rispettare per le misure che sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 e l'amministrazione finanziaria fa luce con un documento di prassi eh, sulle modalità applicative dei diversi strumenti che sono stati messi in campo. Per quanto riguarda il ravvedimento e la regolarizzazione delle violazioni formali in scadenza appunto entro fine mese, entro il termine del 31 marzo, in cantiere c'è eh, una proroga si fa largo l'ipotesi appunto di uno spostamento in avanti delle scadenze della tregua fiscale e anche dell'introduzione di una nuova sanatoria. Sono queste le anticipazioni delle misure che poi dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri martedì 28 marzo, ovvero martedì prossimo. Si avvicina appunto la prima data importante della tregua fiscale: entro il 31 marzo è possibile beneficiare del ravvedimento speciale della regolarizzazione delle violazioni formali. È a poco, da una settimana si fa largo l'ipotesi di una proroga ad anticipare al quotidiano il sole 24 ore le novità dovrebbero trovare spazio in un nuovo decreto legato all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà in consiglio dei ministri martedì 28 marzo altro protagonista della settimana in questione così come di quelle precedenti è il super bonus e su queste sono arrivate molte novità che poi dovranno essere eh, riconfermate. Vediamo che tra questa e la prossima settimana eh, ci saranno molte notizie che eh, verranno appunto riproposte o che avranno degli sviluppi. Tra questi la scadenza per le unifamiliari fissata al momento al 31 marzo che passerà al 30 settembre 2023. La proroga dovrebbe arrivare con la legge di conversione del decreto 11-2023 che attualmente è allo studio della Commissione Finanze della Camera molto probabilmente nei primi giorni della settimana dovrebbe essere eh, approvata inizialmente si parlava di una proroga al 30 giugno ma il periodo potrebbe essere ancora più ampio per quanto riguarda ancora la misura del superbonus le detrazioni potranno essere portate fino a 10 anni per le comunicazioni fino al 31 marzo 2023 anche questa è un'altra delle misure che eh, dovrebbe essere approvata tramite gli emendamenti ma al momento non è ancora arrivata la eh, votazione finale su questo emendamento e poi sul testo conclusivo per l'ufficialità si dovrà poi attendere eh, la fine dell'iter parlamentare con l'approvazione delle due camere della camera appunto e del senato per quanto riguarda ancora il tema della cessione del credito la remissione in bonus oltre la scadenza del 31 marzo questa è un'altra delle misure che eh, dovrebbe rientrare nel pacchetto dei correttivi al DL 11 del 2020 23, si tratta della possibilità di provvedere alla comunicazione all'agenzia delle entrate relativa ai crediti per le spese sostenute nel 2022 anche oltre la scadenza del 31 marzo la data che era già stata oggetto di proroga normalmente è il 16 di marzo i contribuenti potranno quindi provvedere all'adempimento entro il 30 di novembre, che è il termine per la dichiarazione dei redditi, con il versamento di una sanzione di 250 euro. L'ultima notizia in tema di Superbonus riguarda i soggetti che potranno continuare ad utilizzare la cessione del credito, ci sarà un vero e proprio ripristino con le modifiche alla legge di conversione. In particolare si tratta degli enti del terzo settore, di eh, coloro i quali hanno già iniziato i lavori di edilizia libera e, e gli interventi in comuni colpiti dal eh, sisma. Vediamo che eh, appunto, eh, ci saranno appunto, gli eh, istituti autonomi, case popolari e le cooperative, eh, oltre a questi anche gli interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche, l'edilizia libera per i lavori che sono già iniziati alla data del 16 febbraio scorso dovrà essere dimostrato tramite bonifico o con una dichiarazione sostitutiva da parte di entrambe le parti e poi eh, il blocco delle cessioni non interesserà eh, gli interventi di super bonus per i mobili situati in comuni colpiti dai terremoti eh, nel passare dalla settimana che si conclude a quella successiva eh, altri due temi caratterizzeranno la prossima settimana uno è quello del bonus bollette che ha caratterizzato in parte anche questa con le misure e le scadenze per il governo molti degli interventi sono in scadenza a fine mese appunto al 31 di marzo e si dovrà vedere quali saranno le misure che verranno prorogate o che verranno riproposte ma in altra forma tra le ultime novità con le dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti all'Ansa c'è la possibilità di un contributo contro il caro riscaldamento a partire dal mese di ottobre prossimo. Anche in questo caso bisognerà attendere la prossima settimana perché le misure saranno allo studio del Consiglio dei Ministri nella giornata di martedì prossimo. L'ultima notizia riguarda un pagamento in arrivo quello del reddito di cittadinanza relativo a marzo 2023 con l'accredito sulla carta dal 27 del mese. L'articolo di Francesco Rodorigo, i beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno appunto l'accredito sulla propria carta a partire da lunedì prossimo. Ci sarà un'eccezione per chi accede alla misura per la prima volta, infatti ha già ricevuto la somma al 15 del mese. A gennaio l'importo medio è stato di 592 euro. Questa è l'ultima notizia relativa all'appuntamento di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al prossimo di appuntamento che sarà appunto venerdì prossimo sempre alle 13.30. Arrivederci!